Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Carissimi, un saluto di cuore da parte nostra, mia e di tutto lo staff. Se gradite chiaramente le nostre lezioni, potete mettere un like, iscrivervi al canale e per chi vuole può anche abbonarsi al nostro servizio didattico sui corsi che troverete nelle playlist. Oggi dobbiamo aggiungere un elemento, un tassello storico fondamentale nel racconto del, tra virgolette, culto eh, delle, chiese, delle chiese cristiane, e cioè, e non è un dettaglio da poco. Quando noi leggiamo il racconto istitutivo nell'ultima cena di ciò che Cristo ha fatto, di tutto quello che abbiamo detto in queste decine di lezioni, L'elemento cardine, che è quello della cena, nella storia del rito cristiano, o meglio, dei riti cristiani delle varie chiese, quelle che noi definiamo le paleoanafore, prima di arrivare alle anafore del III e IV secolo, che sono già stabilizzate, viene a mancare l'elemento centrale. L'elemento centrale è quello della cena. È vero che ancora oggi, nella, nella tradizione di tutte le chiese, normalmente di domenica viene fatta l'agape l'agape è, è sicuramente un elemento costitutivo storico delle, delle chiese addirittura apostoliche però non possiamo nasconderci dietro un dito le agape ormai sono ehm, pur avendo comunque una struttura tra virgolette liturgica eh, di fatto è, sono sono scomparse si fanno pochissime diventano praticamente dei pranzi più che delle cene di comunità che normalmente di domenica si vogliono ritrovare o per qualche elemento mh, particolare, per qualche festa, ricorrenza particolare. Però di fatto all'interno del rito e ci riferiamo a didache introdurremo, ovviamente dopo aver parlato della Birkata Amazon, certamente, che è ovviamente tutte le Berakot dopo aver prasato, no? o noi potremmo dire aver cenato e ringraziate così, ed è Deuteronomio 8.10, se viene a mancare l'elemento centrale costitutivo, che è quello della CEA o del pranzo, voi capite che le prime due berakot, quelle che vengono definite eh, eulogie specialmente nel, nel vocabolario lucano, vanno a sommarsi con le efcarestie, cioè quel rendimento di grazia che si fa a Dio per aver gustato dei frutti della terra, e quindi dopo aver fatto la cena o il pranzo. Quindi questi tre elementi, calice-pane e ovviamente il calice della bircata Amazon, vengono a comprimersi. La motivazione perché le agate di fatto sono sparite sono di, di, di tantissimi ordini, ordine pratico, nelle comunità giudeo-cristiane, ricordate che questo veniva fatto il sabato sera, quindi che è già domenica, ovviamente, nel momento praticamente esatto della resurrezione di Cristo, ed era una cosa abbastanza frugale. Certamente si può parlare ancora di cena, perché se si fa una beracca sul pane e sul vino, poi c'è bisogno per forza di fare una bircata amazona. Mentre se noi mangiassimo, non so, un chilo di tortellini... Eh, carne in abbondanza ma non usassimo vino, sarebbe uno spuntino, quindi non è sulla quantità di ciò che si mangia ma su cosa si mangia per rendere un pasto completo e tra virgolette diciamo di ricorrenza o festivo. Questo è molto importante, ma se viene a mancare la cena come di fatto è successo il pranzo eh, che per noi cristiani viene definita agape, voi capite che queste preghiere si comprimono. I motivi allora sono di ordine pratico, ma c'è un altro motivo molto interessante che è quello oltre che di ordine pratico, eh, di ordine eh, di salute potrei dire. Perché? Perché siamo nel periodo delle, delle persecuzioni, primo, secondo, secolo. I cristiani sarebbero stati facilmente individuati e individuabili. Poi è vero che tutte le fazioni religiose del mondo giudeo-cristiano, o comunque del mondo ebraico, e perché no anche di altre comunità pagane non cristiane, legati a culti esoterici, avevano come parte costitutiva il pasto sacro, pensate ai terapeuti, no? dai quali in parte possiamo anche dipendere, pensate al pasto sacro di Qumran, pensate al pasto sacro degli esseri, dai quali possiamo anche dipendere, saremmo stati facilmente identificati. E normalmente un pranzo o una cena dura quelle, quel paio d'ore, due o tre ore. Se poi all'interno di questo fai delle preghiere dei canti, vieni facilmente individuato. Insomma, il rischio del martirio c'è stato, ed è stato piuttosto forte. Non a caso, non a caso. Troveremo dei testi, eh, sempre di area antiochiena, perché è la prima che dopo Gerusalemme, diciamo, struttura un certo tipo di preghiera di Cristo in un certo modo, e poi passa subito in area alessandrina. Poi vedremo che alcune spore vanno direttamente a Roma nelle varie comunità etniche di Roma comunità alessandrine, comunità greche, comunità siriache, comunità frigie, comunità anche latine, certamente. Vedrete che eh, immediatamente c'è il ricordo del sangue dei martiri, unito al sangue di Cristo. Queste sono tracce piuttosto forti, e uno storico, oltre che un teologo, io gioco sempre in questi due campi, perché è un po' la caratteristica del nostro corso, del nostro canale, non può far finta di niente, non si può far finta che i riferimenti nelle paleoanafore del, del martirio non possa essere legato anche a un'oggettiva sparizione, sparizione della cena o del pranzo. E sparendo questo voi avete di fatto un rito che contiene solo, tra virgolette solo, pane e calice che per un ebreo è pasto completo. E sono gli elementi ricordati nell'ultima cena di Cristo. Anche se c'è l'accenno e dopo aver cenato, così fece Eucarestia, secondo il racconto Luca. Quindi questa è una cosa molto precisa che va detta subito, per il semplice motivo che se noi non consideriamo la sparizione storica, per tantissimi motivi, ma il motivo della persecuzione è un motivo presente, perché nello sviluppo delle paleonafore successive noi troviamo, e mi rimando, al sangue dei martiri, unito ovviamente al sangue di Cristo, che è il protomartire per eccellenza, il Dio che si incarna e muore per la salvezza dell'umanità, è, è un elemento centrale, perché di fatto l'agape non c'è più. L'agape non c'è più. L'abbiamo, come ho detto all'inizio del video, ma non come parte costitutiva di ciò che noi oggi definiamo il rito, il ricordo l'anamnesi della ultima cena d'accordo ecco questo è un elemento credo importante perché eh, le prossime volte vi dico subito dovremo fare il, la lettura parallela di didache 9 10 in parallelo ecco in parallelo con la birkat amazon che ovviamente è il ringraziamento post pranzo o cena. E subito dopo questo, all'interno dello stesso video, faremo il parallelo, che mi sono appuntato dovutamente, tra sempre Didache e le costituzioni apostoliche, testo arcaico, di uno sviluppo di paloanafore antiochene, antiochene perché Didache antioche, e antiochena, tutte le tradizioni ovviamente riferite eh, allo sviluppo e alla esplicitazione della preghiera di Cristo durante l'ultima cena sono di matrice anteochiene quindi vedremo quella che noi definiamo la tradizione sub apostolica quella immediatamente dopo gli apostoli tra il primo e il secondo secolo e quindi metteremo poi in sinossi Colossesi 1 12 20 eh, la tradizione la tradizione eh, definita mh, della prima epistola sempre ai Corinti di Clemente, e siamo anche qui nell'epoca subapostolica, è sempre Didachè. Ecco, faremo queste, diciamo, queste letture sinottiche per vedere come le strutture siano assolutamente identiche, i temi, i temi all'interno di queste strutture con uno sviluppo di ordine che poi diventerà classico nelle anafore, ecco, e, e poi i riferimenti sinottici... Ehm, con la documentazione storica di Giustino Martire, e anche qui siamo proprio in era subapostolica, siamo già nel secondo secolo, e, e poi andremo avanti in questo sviluppo. Però, e ripeto e concludo, il tema centrale è la sparizione dell'agape, che rimane soltanto ancora oggi, ai margini del rito, anzi direi proprio fuori il rito. Vi saluto e vi ringrazio, e vi attendo al prossimo video.